E il lievito e lo facciamo sciogliere per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungere la farina manitoba la farina doppio zero la vanillina E il sale ed azioniamo il bimbi per 5 minuti in modalità spiga dopo un minuto metteremo il burro dal foro del coperchio trascorso un minuto aggiungiamo dal foro del coperchio il burro un po' per volta L'impasto è pronto, trasferirlo in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per due ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso ne prenderemo una parte, circa 60 grammi, e andremo a formare una pallina. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato tutti i panini adesso li andremo a spennellare con un tuorlo sbattuto con un po' di latte. Adesso li andremo a far lievitare un'altra ora in forno spento.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 Panini al burro, ideali per essere farciti. Grazie e alla prossima ricetta!